E buongiorno mondo, sono le 6.23, parlo piano per non disturbare la gente vicina qui nel bed and breakfast di Daniele che tu mi ha ospitato che non finirò mai di ringraziare, adesso mi faccio un English breakfast per scaldarmi un po' anche se ho dormito veramente bene qua e ritiro tutta la roba sparpagliata in giro, chiudo le borse e vado a incontrarmi con Daniele che mi accompagna dal suo meccanico per vedere se riesco a risolvere il problema è la ruota anteriore che mi sembra che il cuscinetto sia un po' andato e poi parto in direzione Assisi, poi Norcia e via così buona giornata, a dopo ragazzi come vedete oggi ho una scorta d'eccezione Daniele che mi accompagna per il primo tratto e mi dà consigli sulle strade, quindi vi racconto poi dopo con calma, adesso andiamo in discesa, quindi in mano sul manubrio, a dopo ragazzi. Ok, mi sono separato adesso da Daniele, sono quasi a Bastia Umbra e lui è andato a farsi i suoi giri giustamente perché poi aveva degli impegni di lavoro e quindi ci siamo salutati, lo ringrazio ancora e purtroppo il ciclista dove va sempre lui, apriva alle 10 quindi non abbiamo fatto in tempo a far controllare il morso della mia ruota anteriore che ballonzola ma mi fermerò un ciclista in strada e chiedo se mi può dare un occhio e sperando è magari solo allentati i bulloni del mozzo per poter ripartire tranquillo senza avere patemi di sto mozzo che balla e magari si pianta, non lo so, spero di no quindi vi faccio sapere dopo pedalo, pedala Giampino, pedala La prossima volta invece di comprare un motorì compra una bicicletta però. Le visto come hanno fatto le biciclette? Perché questa che c'è? Insomma, c'è una rota in qua e una rota all'altra, è troppo lungo. Dove hanno messo la batteria pare il termosifone del marredo. Cioè quelle belle hanno diverse, questa sarà costata un po' meno. Bene ragazzi, ruota sistemata, come immaginavo era solo un po' lento il dado del mozzo. E.. Sono andato da Angelucci Cicli a Santa Maria degli Angeli che vi consiglio perché è stato super gentile, super prezioso, in più c'erano dei signorotti lì con le loro bici elettriche e lui ha avuto una pazienza incredibile a spiegargli un monte di cose, quindi se siete in questa zona e avete bisogno di riparazioni, Angelucci Cicli e questa non è una sponsorizzata ma lo dico proprio perché è stato super gentile, grazie e ora si pedala e si va scoletto immagino che quello alle mie spalle lo riconosciate ebbene sì sono arrivato ad Assisi ed è sempre salita ed è sempre salita si pedala Ho lasciato Assisi ormai da qualche chilometro, sono sulla ciclovia Assisi-Spoleto, ovviamente in direzione di Spoleto, e sono le 12.20, fa caldo, si sta bene, si pedala bene e inizio ad aver fame, tra poco mi fermo a mangiare qualcosa e poi si continua almeno fino a Spoleto penso, spero di arrivare fino a Spoleto o comunque in zona e da domani si fa la Spoleto Norcia sulla vecchia ferrovia. Vedremo, vedremo quanto faticherà il Giappino anche su quelle strade. Via giorno dopo. Ciao ragazzi! E dopo 51 km di pedalata e l'una e mezza passata, la fame si fa sentire, sono arrivato a Bevagna, spero si dica così, non mi aspettavo un borghetto così carino e visto che non ho grandi cose da mangiare, non ho trovato neanche un Aldi, un Lidl dove comprare qualcosa di economico, proverò ad andare a una norcineria qua e mi faccio fare un panino, vediamo se non mi spennano, vi dico dopo, faccio ancora un giro, prendo da mangiare e mi metto su qualche panchina. Uh, dopo e buon appetito, ho oh famissima. More moments later. Mi sono mangiato un mega panino con la porchetta preso alla norcineria, molto buono, 4,50€. euro neanche troppo caro, anche se io sono sempre a risparmio perché sono in ristrettezze economiche. Sono qui a fare la pausa nella accolta del fiume Clitunno, credo si dica così. E... 5 minuti e poi mi rimetto in pista perché è ora di pedalare pedala Giappino, pedala ragazzi sto avendo difficoltà a trovare un prato, un campo, un bosco dove mettere la tenda, è tutto aperto, ci sono case e boh, ho già fatto 10 km in mezzo alla campagna e mi sta andando un po' di sfortuna stasera continuiamo, continuiamo, ma sono già le 5 Uffa, mannaggia, mannaggia, a dopo, vi faccio sapere. Ragazzi, come vi anticipavo prima, questa sera ho avuto molta difficoltà a trovare un posto e comunque adesso mi sono fermato in questo prato qua e non sono per nulla contento perché A non è bello e B sono proprio in vista quella lì, e eh, la ciclovia... Assisi Spoleto e quando passa la gente in bici o con i cani a spasso mh, sono abbastanza in vista immagino che dopo il tramonto non passi quasi più nessuno e comunque diventa buio e più difficile che mi vedano però davvero ho fatto 87 chilometri tra poco entro nel centro abitato Spoleto e giù di lì quindi eh, immagino che ci sia ancora più difficoltà a trovare, come avete visto sono andato anche nelle campagne di là, ho fatto 10 km a girare in giro per le colline ma era tutto troppo aperto, troppo esposto anche lì, o con case, cascine e niente, stasera è andata un po', un po così, un po' sfortuna vabbè adesso aspetto che tramonti, mangio qualcosina monto la tenda e sperando che non faccia troppo freddo e così domattina mi sveglio presto e smonto prima che la gente cominci ad andare a camminare perché domani è domenica e quindi ci sarà un sacco di gente sulla ciclabile vi farò sapere buona giornata, buona serata e buonanotte ciao